Carissimi amici, ben ritrovati nel mio canale YouTube. Quest'oggi voglio insegnarvi la creazione e anche l'attivazione di un olio magico, un olio magico per l'amore. In questo caso specifico noi considereremo l'amore la, tra due persone, quindi della coppia, e andremo a vedere come è possibile risvegliare la passione e l'amore in una coppia in una coppia che magari dopo anni e anni di matrimonio o anni di convivenza è possibile che il rapporto si spenga un po', diventa un po', come dire, eh, piatto, ecco, non ci sono più nuovi stimoli, non c'è più nuova mh, energia, nuova linfa vitale, no? Questo, eh, prima di andare a metterci le mani, dobbiamo un attimo riorientarci, perché... Se non stiamo attenti, siamo continuamente bombardati, sia dalla TV, sia dai film, sia da tutti i canoni che ci stanno mettendo oggi nella nostra società in testa, mh, riguardo all'amore e riguardo alla coppia, no? Per esempio, il fatto che tu devi seguire una sorta di godimento e basta, quindi io vado con una persona, mi ci sposo, se non godo più, se non ci sto più bene, mi separo. Questo non era il concetto antico del matrimonio e non sto parlando solo del matrimonio cattolico quasi tutte le culture hanno il concetto della sacra unione tra un maschio e una femmina tra parentesi maschio-maschio oppure femmina-femmina non vedo perché non possa esserci matrimonio quindi anche volendo maschio-maschio il concetto è uguale, è identico oppure femmina-femmina chiusa parentesi quindi signori dovete stare attenti veramente perché vi stanno friggendo il cervello parliamo proprio chiari eh, non solo stanno distruggendo l'amore, continuando a propinarci una pornografia continua. Cioè, il concetto di bellezza è una donna quasi nuda, ok? E il concetto di bellezza è una donna che più si dà e più che è bella, più si dà e più che diventa importante nella TV, e... e abbiamo perso un concetto che invece, diciamo, nelle culture medio orientali, ma forse anche quella indiana, oggi, è abbastanza rimasto, cioè il concetto della donna che invece um, è riservata. Cioè, non voglio dire di coprirsi con il burka, perché questa idea di coprirsi con il burka non crediate che sia così antica, eh? Negli anni 50 le donne, anche nel Medio Oriente, tranquillamente andavano senza burka, ok? Quindi toglietevi anche dalla testa questo discorso, Islam, eccetera, uguale burka, non c'entra niente. Però signori, se non state attenti, soprattutto voi donne, vi stanno convincendo a diventare dei maschi. Cioè non me ne frega delle rivoluzioni femminili di qui di là. Vi stanno convincendo a rinunciare al vostro potere femminile perché se non siete simili ai maschi non vincete in questo mondo di squali. Se non siete simili ai maschi non vi ascoltano, ok? Non è così. Non è così, e la vera arma che voi donne avete è la sensualità, non la sessualità, attenzione, la sensualità. Cioè, vi faccio un esempio molto concreto, donna sposata e quindi che si è consacrata a, a, al proprio uomo, capite? È una specie di meraviglia, una specie di uh, missione della propria vita, così come reciproca, eh? L'uomo che si è consacrata alla propria donna. Signori, vi sto dicendo che il matrimonio, quindi una sacra unione, va protetto. Va protetto da tutte le parti, ok? E com'è che si protegge? Si protegge con la piena fedeltà. Cioè si protegge quando tra due persone diventiamo una cosa sola. Sì, il mio, la mia, come dire, il mio estro, le mie particolarità, le mie caratteristiche, la mia individualità deve rimanere e anche l'individualità dell'altra persona però è come un concerto a quattro mani nel pianoforte cioè stiamo suonando insieme e dobbiamo fare un'unica musica non un unico tono ma un'unica meravigliosa musica un'unica armonia meravigliosa e quindi in una coppia le cose si fanno insieme ok? sia la donna che l'uomo non devono svendersi non devono permettere che nel sacro, nella sacra unione con la propria donna, col proprio uomo, si intromettano altre cose. E per altre cose io non parlo subito di una terza persona. Prima della terza persona c'è un sacco di roba. Volete degli esempi concreti? Gli uomini, gli uomini sposati devono assolutamente smetterla di sbavare dietro a un'altra donna, dietro a quelle modelle della TV devono assolutamente smettere, scusatemi se sono, se sono diretto, pesante, ma devono assolutamente smettere di eh, seguire pornografia, in qualsiasi forma, ok? Il desiderio, il nefesh, il proprio potere non deve partire per un'altra donna, perché se voi fate eh, pornografia e magari fate anche delle cose su questo, il vostro potere parte per un'altra donna. Il tradimento è iniziato lì. Uno poi si meraviglia alla fine quando il tradimento è già manifestato, ma prima di manifestarsi si manifesta su tanti altri piani. La donna è la stessa cosa. Non importa se c'è un bellissimo uomo, eccetera, eccetera. Ok, è bello, ma non è il mio. Nel matrimonio, nella vera unione sacra tra due persone... È esattamente l'individuo, quello che lo protegge. Mi spiego meglio. Nel matrimonio io ti amo non perché sei bella, non perché sei ricca, non perché sei simpatica. E sentite bene questa chiave, perché è una rivoluzione nella società che stiamo vivendo. Se io ti amo perché sei bella, un giorno o l'altro questo amore sfiorirà. Così come sfiorisce la bellezza fisica di una donna. Se io ti amo perché sei simpatica, un giorno o l'altro questo amore è destinato a finire. Perché la donna ovviamente diventerà antipatica, almeno per qualche verso. Probabilmente non ci conosciamo ancora bene, tra dieci anni cambiamo anche di carattere tra l'altro. Voi credete di avere lo stesso carattere di quando avevate vent'anni o di quando avevate dieci anni? Il carattere cambia continuamente, continuamente. Continuamente. Allora signori, se io amo una donna perché è ricca, quando ricca non è più, io non la amerò più. Avete capito? No. Il, il, il rapporto del matrimonio vero sta con il rapporto dell'amore vero. Quindi qual è la soluzione? Qual è la chiave? Io ti amo perché sei te. Quindi è chiaro, ci sono sicuramente donne più belle di te. Ci sono sicuramente donne più ricche, ma io ti amo perché sei te. Capite qual è la sacralità di un matrimonio? Io ti amo per quale motivo? Perché sei te. E se ci fosse un'altra dieci volte più bella di te qui con me, non sarebbe lo stesso? Perché non sei tu. Ecco perché vi dicevo, il matrimonio è retto dall'individuo. Io ti amo perché sei proprio te. Avete capito? Perché è con te che io ho scelto di vivere la mia vita ed è a te che mi sono consacrato, e non è uno sforzo resistere alle altre donne è che proprio non mi interessano. Ma sicuramente ci sono donne migliori di te, ma io voglio te perché? Perché sei te, punto? È questo il vero amore. Il vero amore non ha bisogno di un perché. Appena trovato un perché, il vero amore inizia a cedere. Io scusate se parlavo in prima persona, ma era per farvi capire anche oltre le parole fisiche. Perché c'è tutto un linguaggio quando parlo che è oltre il, il linguaggio fisico. Ma naturalmente la stessa identica cosa è valida al contrario. Mh? Mm? Ma se una donna, guardando continuamente, ricevendo gli stimoli della tv, dei film, eccetera, vede questi sexy playboy, ecco, mi è venuta la parola, questi playboy che devono essere tutti io, io, io, e capisce che deve seguire quelli, quando poi si gira e vede suo marito che non è un playboy, no? Ci sta che si sente insoddisfatta, perché è caduta nella macina. <ride> perché è una macina? È caduta nella trappola. Nella trappola di questa cavolata, di questi costumi, sono dei nuovi costumi che ci stanno cercando di infilzare dentro la testa. Perché, signori, quando un uomo e una donna no? amano senza un perché, non sono più manipolabili, il loro rapporto diviene forte, più di qualsiasi governo, più di qualsiasi autorità, diventa un rapporto divino. Perché è lo stesso rapporto che si ha con il divino, che si ha con Dio, che si ha con l'infinito. Io amo l'infinito perché? Perché, è, perché sei tu. Punto. <ride> Capito? Perché ti amo, Dio, è perché sei te. Basta. Non posso dire nulla. È a tu per tu. Non dovete aggiungere dei motivi, dei perché, delle giustificazioni al vostro meraviglioso rapporto che avete creato e che avete mantenuto e protetto negli anni. Dovete iniziare a vedere il vostro sposo, la vostra sposa, e capire che lo state amando perché è proprio lui. E se fosse qualcun altro non sarebbe la stessa cosa, non sarebbe possibile. Avete capito? Questo è il discorso. Ed ecco che questa cosa deve esserci da entrambe le parti. E ehm, quando accade questo? Sì, naturalmente la critica costruttiva, anche il litigio potrebbe esserci nella coppia. Però alla fine il mio rispetto per te è totale. È totale! Cioè io rispetto te così come sei. Non cerco di cambiarti, non devo cambiarti. Non è la mia missione cambiarti. Non è la mia missione convertirti. Non è la mia missione correggerti. La missione non è mai correggere il proprio sposo. No, altrimenti venivate fatti come correttori invece che come spose. <ride> la missione è capire che ti amo proprio perché sei te. Basta. <ride> Divento come un folle d'amore. È possibile. L'amore rende un po' folli. Non ha un perché. Quando iniziate a riempire la vostra storia di perché, ecco che iniziano. Come dire, gli spiriti nel mezzo tra voi due. Così come per quanto riguardava la pornografia, questo è l'uomo deve stare attento. Allora vi do un'ultima chiave per il rapporto, per avere un rapporto veramente felice tra voi due. Ascoltatemi bene. Questo era per farvi capire, ma la, questa qui è una chiave molto pratica. Ascoltate bene. Se sei uomo, devi stare estremamente attento. E anche le, cioè, dovete dirle al vostro uomo. Se sei uomo, devi stare estremamente attento all'eiaculazione devi stare attento quando eiaculi a cosa stai pensando e cosa stai creando perché gli uomini quando eiaculano sempre creano spiriti se andate con la pornografia e altre donne, donne di un giornalino, donne di una rivista, donne di una cosa voi state creando spiriti che si intromettono nel vostro rapporto tra voi due, tra uomo e donna perché si sentono traditi da, dalla vostra moglie non è uno scherzo. State creando energie, flussi, spiriti contro la vostra coppia. E prima o poi, se ce ne troppi, la coppia si chiude. La coppia si può chiudere o separandovi direttamente oppure morendo, cioè uno sta insieme per inerzia o per automatismo, ma di fatto eh, non c'è più. Seconda cosa, se siete donne, dovete stare molto attente, estremamente attente a che cosa parlate. L'uomo deve stare più attento a su che cosa, pensando e Iacula. La donna che cosa fa uscire dalla propria bocca? Attenzione! Parlate male delle persone, spettegolate male delle persone, fate, fate, fate, questo vi crea spiriti. E questi spiriti cattivi che avete creato non si tolgono, eh? Si interpongono tra il vostro rapporto, tra te e lui. Queste sono le due chiavi a cui... Dobbiamo stare attenti se vogliamo mantenere un rapporto, capite? Solo così è possibile dire, eccomi, io ci sono per te. E l'altro risponde, eccomi, io ci sono per te. Capite? È pulito e l'uomo e la donna si incontrano davvero, sono insieme, si stanno incontrando. Se create tutti questi specie di cortocircuiti spirituali, tra l'uomo e la donna non si stanno incontrando, ci sono correnti di spiriti decine e decine di spiriti nel mezzo, e questi creano casino da tutte le parti, creano rotture, creano male, quello si chiamerebbe male, no? Il male, ecco, sono spiriti cattivi, creano distruzione nella coppia. Queste mm? sono chiavi importantissime, che sono stato felicissimo di condividerle con voi, eh, prendete degli appunti scritti, e eh, veramente già con questo voi inizierete a purificare la coppia, questo è. L'olio che noi andiamo a creare, infatti, va proprio a far questo, cioè a attrarre i buoni spiriti nella coppia. Ecco perché c'è l'azione magica di questo olio. Ma prima di, di insegnarvi come si fa, dovete assolutamente capire eh, che cosa andiamo a pronunciare e come funziona il discorso. Vi faccio vedere la mia lavagna un secondo, è brevissimo, non vi spaventate, sarò molto molto breve. Però, allora... Altrimenti, non possiamo metterlo in pratica. Vedete? In alto, a AVHB, cioè 1652. Questo è il codice esatto, il codice esatto um, che noi andremo a utilizzare. Un codice numerico 1652. Stop. Da dove ci deriva questo codice? Allora, dovete capire che in ebraico la parola amore è Ahava. Ahava. Questa qui è la lettera B, questa, vedete? Allora, A, H, diciamo, B, questa sarebbe una B, H. Però la B ha doppia pronuncia in ebraico, vedete, ve l'ho scritto qua, B, V, dipende, si può pronunciare B o V. Quindi, in questo caso si pronuncia V, ahava. Quindi imparate questa parola qui, perché è una parola già di per sé, è una parola di potere, e ci servirà per il canto magico, ahava. Ahava. Ed è amore. Vedete, vi ho scritto i numeri la, delle lettere, la loro geometria, che fanno 13. Ora, 13 è esattamente lo stesso valore numerico di Ehad. Un'altra parola. Ahh d. Aleph, Chet, Dalit. E vedete che fa 13 anche questo. Ehad vuol dire uno. È quello che vi stavo dicendo del, del pianoforte, no? A quattro mani. Allora, il vero amore ce l'avete quando siete uno. Capito? E quando le cose si fanno insieme. Avete capito quando è che c'è l'amore? Sì. Quindi due parole, 13: Se voi unite amore e unite la parola 1, avete il nome di Dio. 26. Yod-hei-vav-hei. Che è il nome di Dio impronunciabile. La connessione diretta con l'infinito di cui spesso vi parlo. Ora, avete visto la parola amore, adesso andiamo, sempre alla parola amore, però il verbo, ok? Ohev, eccolo qua. Alef, Vav, Hei, Bet. Ricordate, io vi dico Bet perché si chiama Bet, ma è una... e viene pronunciata V, V. Ohev, è sempre amore ma è il verbo, va bene? La sua gematria è 14. La stessa identica gematria della parola cuore. Lev. Lev significa cuore. Quindi vedete che il cuore è legato all'amore. Hanno la stessa identica gematria. Non solo, se voi... E qui si vede la coppia. Cioè, se, e questa, questa parola che avete in rosso è la stessa nera, eh. Non vi spaventate. Però vedete, se noi facciamo la somma dei valori, Alef più Vav fa 7. Separiamo, hey più bet fa sette, quindi abbiamo la coppia, l'uomo e la donna. Vedete, non voglio sentir parlare di superiorità dell'uomo e della donna, dai, non siamo più infantili, no? Lo vedete? Sette, sette, punto. Questa è la coppia, unita, sempre nell'unità, no? Dell'amore. E, e tra l'altro una curiosità che vi ho trovato, anche nella parola inglese, ok? Prima di tutto in inglese amore si dice love, e vi avevo detto che cuore si dice lev, quindi è uguale, è la stessa parola. Lev, love, è uguale. Però vedete anche love è una parola che ha questi poteri calibrati tra di loro. E cioè, la v e la e sommate fanno 27, la l e la o sommate fanno 27. E vedete che ancora è rispettato questo discorso della, della coppia, va bene? Perfetto. Solo questo, eh? a livello di numeri soltanto questo che vi volevo dire è molto importante perché praticamente siamo passati dalla parola amore e poi però siccome la parola amore, vedete, faceva comunque 6 e 7, noi l'abbiamo bilanciata cercandone il verbo Oheb e il verbo, come vedete, è perfettamente bilanciato. Siccome nel nostro olio noi inseriremo i dati, nome e cognome di tutti e due i partner, come si chiamano partner? Insomma, dell'uomo e della donna che fanno parte della coppia che compongono la coppia, ecco che ci serve una formula, un nome preciso di potere che sia bilanciato a destra e a sinistra, va bene? E questo è proprio quello che ci serve. Ed eccolo qua: non è diverso. A V, V questa è davvero una V, vedete? Questa qua è proprio una V, Vav. Ehi, bet. Quindi A, V, H, B. Vi ricordo che l'ebraico si legge al contrario. A, ripeto, eh? A, V, H, B. Guardate che l'ho scritto in cima. A, V, H, B. L'ho scritto con i nostri caratteri, così almeno noi ora non tocchiamo più l'ebraico, perché non voglio che, che sia complicato per voi, però il nostro codice 1652, va bene? Quando vedrete che ora lo usiamo questo codice, eh, lo abbiamo preso da qui, ok? Dal numero eh, dell'amore. Detto questo vi avevo trovato anche un altro meraviglioso pezzo da, dai proverbi 1722, se poi lo volete vedere. Un cuore allegro è buona medicina. Ma uno spirito abbattuto drena le ossa. E qui, allora, un cuore allegro è buona medicina. Medicina, in ebraico, ve l'ho trovato, c'è la parola Gea, gea e ed ha sempre valore 13. Quindi, come dire che, appunto, un cuore allegro è buon amore, perché 13, vi ricordate, è il numero di Ahava, dell'amore. E, e quindi vuol dire che l'amore deve sempre portare anche allegria. Ma se ci pensate bene, se la smettete di dover giudicare il vostro partner, giudicare quanto lui non vi dà, perché voi meritate di più, giudicare quanto lui non è XXX, giudicare quanto, magari uno fa la, al contrario del vittimismo, no? Quanto io non sono adatta per lui, perché non sono abbastanza. Giudicare. Se levate tutte queste sovrastrutture cavolate, sono spiriti nel mezzo tra voi due. Eh? Voi avete l'allegria perché insieme si sta bene, insieme si sta bene nell'amore insieme si sta bene, c'è l'allegria. Ecco perché diceva che appunto, un cuore allegro è buona medicina, e la parola medicina ha lo stesso numero di amore. Ci siamo? Ma uno spirito che è abbattuto, quindi che ha queste sovras... di cui vi sto parlando, drena le ossa. Attenzione! Mm? Drena le ossa. Quindi, eh, questo anche ve l'avevo trovato. Uno degli ingredienti, diciamo così, che ci servono nel nostro olio magico è un particolare foglietto che dovete scrivere in cui è presente il nome e cognome di entrambe le persone. Prima metterete il vostro, che state facendo l'olio, poi metterete quello del compagno o della compagna. Ora, questo, mh, questi nomi non saranno con le lettere, ma saranno con i numeri. Non c'è cosa più semplice, eh? non preoccupatevi, non dovete fare né matematica né niente. Vi farò apparire in questo video la corrispondenza di tutte le lettere in numeri, ok? E quindi, semplicemente, convertirete il vostro nome e cognome e poi nome e cognome dell'altra persona in numeri. Ci serve un codice numerico, va bene? Vi faccio vedere un esempio. Come vedete, qua abbiamo Luca Rossi e Mia Bini. L'ho messo i numeri un po' su e un po' giù perché avevo, ero stretto e non mi c'entravano uno accanto all'altro. Voi potete prendere un semplicissimo fogliettino che però sia a quadretti e ogni quadretto fate un numero, avete capito? Ci riusciterete benissimo. Adesso però questo codice che io ho non è ancora sufficiente perché devo attivarlo con il codice 1652 di cui vi parlavo, ed è quello che significherà l'amore, quindi terrà legate tutte le lettere dei due sposi con l'amore. Risveglierà l'amore vero, l'amore per cui poi faremo l'olio, tra queste due persone. Quindi non, se, non bastano questi numeri, ma dobbiamo interlacciarli con il nostro codice. Come si fa? Allora... Prenderete, è semplicissimo, prenderete il foglio, vi ripeto, se volete a quadretti, non vi serve poi il foglio, dovete avere alla fine una striscina, una lunga striscia eh, alta, che ne so, 3 cm, 2 cm, ok? Una striscia, perché poi la arrotoliamo e la metteremo dentro l'olio. Questa striscia di cui vi sto parlando, ad esempio nel nostro caso Luca Rossi e Mia Bini, avrà esattamente questi numeri che vi ripeto potreste usare un foglio a quadretti in modo che ogni quadretto ha il suo numero, se vi confondete, ma se no anche un foglio bianco. Come viene questa, questa striscina di carta per queste due persone? Si inizia con il codice, quindi verrebbe 1, poi la prima lettera è 30, la seconda è il codice 6, poi abbiamo 300 e poi abbiamo il codice, 5. Poi abbiamo 3 e poi abbiamo il codice, 2. Poi abbiamo 1 e il codice, si riparte da capo, eh? 1. Poi abbiamo il cognome, sono rossi, vedete? 90. E poi abbiamo il secondo, 6. 60, e poi abbiamo l'altro, 5, e così via. Avete capito sicuramente tutti quanti, però vi voglio dare una piccola strategia per riuscire a farlo ancora meglio e non avere paura di sbagliare o di tralasciare qualcosa. Allora, io ora proverò con le prime lettere, va bene? Prendete il vostro, la vostra striscina e... Praticamente, vedete, tanto questi sono tutti i numeri di uno, di una cifra sola, scriverete tutti i numeri che vi servono, questi qui, lasciando uno spazio tra una lettera e l'altra. Quindi io scriverò, guardate, eh, 30, vedete? 30 e lascio lo spazio. Poi scriverò 300 e lascio lo spazio. 3, spazio, 1, spazio. Vedete, guardate che è facilissimo. 90, spazio. 60, spazio, 100 e si va avanti. Vedete? Ora cosa farò alla fine? Mi devo ricordare che si parte sempre col nome, eh? Quindi ora qui all'inizio metterò 1, 1 e poi 1, 6, 5, 2. Quindi guardate com'è facile. 1, 6, 5, 2. 1, 6, 5, 2. E si va avanti, avete visto? È facilissimo. Vi deve venire alla fine un unico numerone, così. Non le separate, eh? Le cifre l'una dall'altra, con delle lineette, eccetera. Quello giusto è questo qua, va bene? Vi deve venire un unico grande numero, vedete? A questa maniera qua. Perché io ho messo le lineette qua? Per farvi vedere all'inizio che cosa significa interlacciare, va bene? Però ricordatevi... Alla fine vi deve venire un'unica grande cifra e lo farete semplicemente, passo numero 1, trasformate ogni lettera con questa tabella che vi ho dato in numero. Passo numero 2, è semplice, è come se giocate, 1, 6, 5, 2, 1, 6, 5, 2, come un puzzle che mettete i pezzetti dove vanno messi, non c'è cosa più semplice. Questo ci serve assolutamente per attivare il nostro olio magico, perché gli oli, soprattutto gli oli dell'amore, proprio perché l'amore è molto intimo, è molto privato, è, è sono, sono, non, fare, non puoi fare un olio d'amore per tutti. Deve esserci dentro, è bello e corretto che ci sia dentro esattamente le, le tracce, le informazioni del, della coppia, delle due persone per cui viene fatto questo olio. Adesso vi faccio subito vedere gli ingredienti che andremo a utilizzare. Utilizzeremo due tipi di semi. Prima di tutto il cardamomo. Il cardamomo è meraviglioso per accendere un amore, attrarre anche l'amore nella coppia e riattivare, proprio riaccendere un amore che si è addormentato, accendere i sensi anche, ok? il cardamomo e anche qui abbiamo il coriandolo. E dunque, questi due li potete usare, il coriandolo serve anche quello per l'amore, serve per il desiderio, ok? La, la fertilità, la riconciliazione nella coppia, mettere la pace nella coppia, ok? Questi due sono fenomenali per quanto si riguarda proprio l'amore eh, tra due persone nella coppia. Mm, diciamo, il mio consiglio è è di utilizzarli in polvere. Infatti, vedete qua c'ho la polvere di cardamomo, che è sempre questo, e questo è già polverizzato col macinino ehm, del coriandolo. Prendete un semplice macinino di quelli da caffè e li potete macinare. Vi consiglio per questo specifico olio di metterli in polvere perché emaneranno una cosa differente. Sono tutti e due comunque delle polveri eh, umide, non delle polveri secche che, che, che spolverano appunto che fanno fumo. E sinceramente, mh, vedete, anche così è sufficiente. Altrimenti se non volete fare la polvere, fate un po' con il vostro sentire. Non è obbligatorio avere la polvere, è una cosa che io preferisco per questo tipo di olio. Se, no, se voi sentite che la polvere non serve, o non avete il macerino, o non volete complicarvi la vita, comunque sia, passateli sul mortaio. Bene? Almeno un po' di uh, passata gliela dovete dare, perché non, non mettete mai i semi che sono così interi dentro l'olio, questo ecco era il senso, perché un seme intero dentro l'olio non fa nascere il proprio potere, non fa nascere quello per cui no è fatto, è, è un po' questo qui il senso, di solito i semi dentro agli oli si mettono o in polvere proprio macinati, oppure comunque spezzettati. Eh, coriandolo, quindi cardamomo, e eh, qui ho dovuto per forza aggiungere la nostra meravigliosa amica che è la cannella. Sì, e non, non, non è frequente saperlo forse, ma la cannella è perfettissima nei lavori di amore. Nei lavori di amore fa vincere la coppia contro gli eventuali forze contrarie, eventuali spiriti cattivi. Rimette la luce, rimette il, il, la chiarezza, rimette veramente le cose a posto e dà quella struttura, quella forza veramente all'intera coppia. Nell'amore la cannella in questo caso è azzeccatissima. Non possono mancare i meravigliosi petali di rosa, no? I petali di rosa sono collegati all'amore, sono collegati all'intimità della coppia, sono collegati all'armonia, in questo caso... Eh, proprio alla, alla felicità, alla gioia che c'è tra la coppia, no? all'innamoramento, ecco quel, quel delicato come i petali no? dell'innamoramento. E usiamo anche, però eh, eh, ovviamente in, una, in un lavoro proprio di amore, no? è un olio d'amore, dobbiamo assolutamente utilizzare i semi, vedete usiamo i semi e, e i fiori, ecco i fiori sono con i petali, con i loro profumi, eh, eh, per forza vanno utilizzati. Il primo che usiamo è la rosa, vi dicevo, però io vi consiglio di aggiungere poi, lo vedremo, però di aggiungere anche il suo olio essenziale, va bene? Perché ehm, sono importantissimi i profumi dei fiori che si vanno a utilizzare. Infatti poi per quest'altro, ad esempio, il gelsomino, vedete, è un altro ingrediente che usiamo, va benissimo soltanto l'olio essenziale. Eh, anche per i petali va benissimo soltanto l'olio essenziale, va bene? Fate a vostro gradimento, se avete soltanto i petali potete usare solo quelli, cioè sistematevelo, è eh, come, come vi torna meglio, va bene? Non dovete impazzire per fare una cosa, però l'olio di gelsomino sinceramente quando poi lo annuserete eh, <ride> vi darà immediatamente sensazioni positive e di innalzamento dell'umore, innalzamento di tutte le vibrazioni, eh, apertura del cuore, eh, armonia, come si dice, um, complicità con il proprio partner. E l'ultimo, indispensabile, paciulli. Paciulli è la potenza sessuale, in questo caso è veramente la sessualità anche all'interno della coppia e questo è un ingrediente fondamentale eh, per l'armonia appunto tra le due persone. Eh, L'olio d'oliva sarà il no nostro olio di base, non mettete altri oli, tanto non siamo qui né nella cosmetica né nell'uso medicinale, qui siamo nell'uso prettamente magico e si usa proprio olio d'oliva. Ovviamente olio d'oliva deve essere potente, per essere potente non deve essere passato dal calore, quindi dovete assolutamente procurarvi, quando lo usiamo ad esempio adesso, eh, olio d'oliva spremuto a freddo, questo è importantissimo. Perché se viene già passato dal calore dei normalissimi procedimenti, questo olio ha un potere molto più basso. Ma guardiamo com'è che si crea l'olio magico. Come prima cosa, già ormai avete imparato, già ormai lo sapete, dobbiamo aprire l'altare. Quindi si accende la candela che per noi rappresenta il principio divino a tutela e dominio di tutta la nostra opera. Quindi la prima cosa è un atto della coscienza, ci si connette completamente al principio divino. Come si può fare? Ci si rilassa, si fanno dei respiri profondi e poi ci si sente come espansi, quindi ci si allarga come se fossimo tutta la stanza e si realizza. Io sono tutta la stanza, poi tutta la casa, poi ci si allarga tutta la, tutta la città, il paese, tutta la regione, tutta la nazione, io sono l'intera nazione, tutta l'Europa, tutta la terra, tutta la terra, io sono tutta la terra. Poi si va avanti il sistema solare, e la galassia e tutte le galassie fino a quando io sono tutto quanto, capito? E non c'è nessuna cosa che non è me. In questa sensazione, in questa coscienza che è espansa, si aprono gli occhi e si accende, Avete capito quando è che si accende? Sempre col fiammifero e sempre si spenge, come, come avete visto, e la prima cosa con la voce si fa un'invocazione che deve essere personale al principio divino. Quindi, ad esempio, o Dio infinito, fonte di ogni amore, fonte di ogni calore, fonte della coppia e del matrimonio sacro. Permetti la consacrazione di questo olio magico affinché in esso siano racchiusi i tuoi poteri, le tue virtù di ignificare l'amore tra la nostra coppia e dite nome e cognome di tutte e due di già. Nome e cognome, nome e cognome e poi, capito, deve essere spontanea che noi possiamo tornare ad amarci come un tempo, che noi possiamo risvegliare i nostri sensi e per mezzo del tuo amore risvegliare l'amore tra di noi. Amen. Questa è la cosa prima da fare. La seconda è prendere il carboncino, lo accendete con la candela. Questi primi passaggi sono importantissimi perché aprono in realtà l'opera. Quando vedete che prende soffiate tre volte. Siete pronti. E metterete un incenso direttamente sul carboncino quando aspe potete aspettare qualche secondo perché quando vedete che il fumo inizia ad innalzarsi pronuncerete che ogni mia preghiera fatta davanti a questo altare si elevi verso di te, o Dio infinito e onnipotente, così come si innalza il fumo di questo incenso. Stop! L'altare è aperto. Quando farete questo rituale di inizio, di consacrazione dell'olio magico, si fa lunedì notte, ok? È un rituale che si fa la notte in una notte di venere e la notte di venere è il lunedì notte. Um, vi consiglio se vi è possibile di farlo dopo la mezzanotte in modo che tutte le energie vanno nel modo più positivo uh, per il vostro rituale però comunque sia in una notte di venere detto questo dovete capire che non è un, un lunedì qualsiasi un lunedì notte qualsiasi ma deve essere anche il primo lunedì del ciclo lunare quindi non considerate proprio il giorno quando la luna è vuota, no, il giorno di luna nuova no, ma da quando la luna è crescente, il primissimo lunedì notte. Mi sono spiegato, perché in questa maniera lui, l'olio magico, prenderà immediatamente gli influssi eh, di venere e quindi dell'amore e della luna della famiglia, è un po' collegato proprio a quello che noi vogliamo dell'unione anche, no? In questo caso l'unione di una coppia che già eh, sono uniti, che già stanno insieme. E detto questo, poi vi, vi insegno come si nutre, perché gli oli magici vanno saputi fare, altrimenti è solo una cozzaglia di ingredienti e, e basta, va bene? Però la partenza, lo start, il rituale questo di cui stiamo parlando, lo farete quando vi ho già detto. Iniziamo ovviamente con la consacrazione di ogni erba, e anche um, aggiungendole direttamente a un, un recipiente che avrete preso uh, appositamente. Il recipiente, volendo, si può anche purificare semplicemente passandolo qui all'inizio, vedete? Lo passate nel fumo, ci fate entrare del fumo, no? E poi dite, oddio infinito, permette a questo fumo di purificare completamente e rinnovare questo recipiente affinché sia adatto alla tua nobile opera. Amen. E questo è l'inizio del de, de rituale vero e proprio. Poi prenderemo il cardamomo. Sempre dovete avere dei piattini in cui fate le consacrazioni, non prendetele in mano le cose, va bene? Metterete quindi la polvere, in questo caso io direi la polvere, del cardamomo, vedete? Possiamo aggiungere anche qualche seme proprio così sempre un po' pestato si fa la consacrazione in alto per attrarre principi e virtù divine o oh dio infinito benedetto fonte di ogni amore fonte di ogni passione Permetti che i tuoi poteri e virtù di ignificare la passione, ignificare l'amore nella coppia, si sveglino in questo cardamomo. O principio del cardamomo sveglia in te i poteri e virtù di ignificare la passione nella coppia. E qui potete volendo anche subito dire nome e cognome, nome e cognome, nome e cognome, affinché si risvegli la sessualità, si risvegli il desiderio. Amen! e aggiungiamo qua alla stessa maniera abbiamo il coriandolo prima di tutto facciamo la benedizione delle erbe o dio infinito fonte di ogni passione fonte dell'amore vero nella coppia fa che i tuoi poteri e virtù di sessualità di piacere di desiderio si risveglino in questo coriandolo o principio del coriandolo sveglia in te poteri e virtù di dignificare la nostra passione tra nome e cognome nome e cognome nel letto così come nella casa affinché ci risia l'amore il desiderio e la piena riconciliazione tra noi Amen. Adesso, signori, la cannella, come vi ho spiegato, qui non sto a rifare di nuovo le benedizioni, tanto avete imparato, quando la mettete poi dentro, mi raccomando, mettetela un po', spezzettata, va bene? Non importa che qua la mettete intera, la dovete un po' spezzettare. Allora, mentre il cardamomo e il coriandolo, ok, devono andare in parti uguali, la cannella ne basta poca, in questo caso una stecchettina eh, è sufficiente. Stessa cosa faremo con i petali di rosa. E questi faremo, se li usiamo facciamo la benedizione come sempre sappiamo e li inseriamo dentro. Il mio consiglio, come già vi avevo accennato, è di aggiungere anche delle gocce di olio essenziale proprio della rosa. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e aggiungiamone 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quando aggiungete in questo rito gli oli sempre il ritmo di 7 eh? allora questo è fatto dopodiché aggiungeremo gli altri oli essenziali quindi quello di gelsomino qui e la consacrazione, insomma la benedizione poi degli elementi la fate alla stessa maniera va bene non vi preoccupate se avete in mano la boccetta voi semplicemente vi connettete al gelsomino dopodiché fate la benedizione nell'alto e la benedizione nel basso e poi metterete eh, le, le sette gocce meraviglioso profumo 1 2 3 4 5 6 7 Gelsomino insieme alla rosa deve andare quindi altre 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va bene? Così abbiamo fatto 14 e 14 se vi ricordate è esattamente il nostro numero del, eh, del codice che poi utilizziamo, vi ricordate? 1, 6, 5, 2. Concludiamo l'olio essenziale di paciulli, anche qui connettetevi, fate la stessa identica benedizione, però mi raccomando col paciulli andateci molto piano perché eh, ha degli effetti molto forti sulla, sulla sessualità proprio. Quindi eh, io farei appena tre gocce, se non più che sufficienti. Se volete fare un po' di più potete arrivare anche a 5-6 gocce, va bene? Però non esagerate col paciullo. Fatto questo ci rimane l'olio di base, che è l'olio d'oliva, ve l'ho detto già eh, a freddo, deve essere stato spremuto. E anche questo gli facciamo ovviamente la benedizione, sia nell'alto che nel basso. Dopodiché possiamo aggiungere... Eh, ah, quasi mi dimenticavo! Prima dell'olio, l'olio deve andare alla fine, va bene? L'olio d'oliva deve andare alla fine. Quindi prima ancora noi aggiungeremo, adesso non ce l'ho qui, però quello che vi ho detto all'inizio. Cioè aggiungeremo il foglietto con il nostro codice numerico, lo arrotoliamo in modo che i numeri stanno all'interno, quindi quando lo arrotolate non dovete poi vedere il numero, e lo inserite proprio al centro, nel mezzo a tutto quanto, va bene? Non vi dimenticate questo foglietto, perché, ve l'ho detto, gli oli d'amore devono essere diretti verso le persone, si preparano proprio apposta per queste due persone, capito? E vi dicevo, siamo arrivati qua, mettiamo l'olio. Ecco qua il nostro meraviglioso olio, bello carico ecco, di ingredienti, è preparato. Adesso dobbiamo passare al rituale per consacrarlo. Si prenderà, dobbiamo assicurarci di tapparlo, poi si prenderà una candela, va benissimo, quelle tea light sono perfette. Alcuni fanno con quelle dritte che poi lo fanno addirittura gocciolare nella bottiglia. Io trovo ottime queste eh, che chiamano tea light, va bene? E dobbiamo ora dobbiamo concentrarci perché il rituale vero e proprio, lo sapete, inizia adesso. Inizia adesso e dobbiamo spengere tutte le luci elettriche. Se vi servono le luci per leggere vi accendete altre candele nella stanza. Qui dentro c'è soltanto, qui sopra c'è soltanto la candela dell'altare, qui accendete adesso ancora un grano di incenso perché inizia la parte più attiva no? del rituale. Ormai, insomma, avete visto un po' come funziona. Eh, si parte con un canto magico, quindi appena accendiamo la candela... All'accendersi della candela noi iniziamo il canto magico, questo canto magico è semplicissimo perché vi ho già spiegato come funziona ed è ahava, che significa amore, vi ricordate? Amore, ahava, il numero 13, vi ricordate? Amore, ahava, quindi tre volte si dice amore e poi si dice rava, cioè abbondante, quindi adesso noi ci connettiamo con l'amore che è Dio, è questo il discorso. E il nostro canto magico quindi in questo caso sono, è un, sono delle vere e proprie parole che significa amore, amore, amore, abbondante, con maestosità, eh, con, eh, con eh, grandezza, con, in modo abbondante e anche generoso. Ecco, Quindi ad esempio, vi faccio un esempio, però le note devono venirvi, spontanee dal vostro cuore vi connettete completamente con l'amore non con la persona eh? con l'amore e basta e lasciate che il canto come sempre sposti la vostra coscienza non è possibile che voi ora mi trasformate questo olio in un vero olio magico se nel rituale non spostate anzitutto la coscienza la coscienza si sposta, uno dei metodi è il canto. Il canto magico è uno dei metodi più belli per spostare la coscienza. Quindi la coscienza di una casalinga, di un idraulico, di un dipendente, di un operaio, di... non può fare magia. Dovete spostare la coscienza sul mago o la maga che siete voi. Come si fa a spostarla? Con un canto magico. In questo caso voi pronunciate la stessa parola amore, ahava, ok? E quindi ad esempio è così. Ahava, ahava, ahava, raba. Ahava, ahava, ahava, raba. E andate avanti per qualche minuto. Allora, in questo canto voi lasciate che la coscienza si muova con il canto. Non vi concentrate sulla candela, non vi concentrate sull'olio, assolutamente. Dovete staccare, ok? E connettervi a Dio tramite questo canto magico. Dopodiché, eh, sì, quando, uh, quando ci siete, quindi quando la coscienza è spostata, allora sì, aprite gli occhi guardate quello che c'è qui e con le mani a questo punto ad attrarre okay, si eh, pronuncia la vera e propria orazione per la tua parola Dio ci siamo trovati nel letto dell'amore acceso ci siamo incontrati benedetto è tutto l'universo infuso d'amore due animi due cuori, due corpi accendono il calore Ascolta questa mia voce piena di speranza e risveglia in noi, nomi, nomi, l'intima rimembranza. Mi abbeveri di baci la tua bocca, perché il tuo amore mi inebria più del vino, di miele e il profumo del tuo fiato. Il tuo nome è come un guento penetrato. Sela. questa formula la ripetete per sette volte in questo caso non c'è la pressione di ripeterlo per sette volte consecutive vi ricordate come quando abbiamo fatto il nostro profumo alcolico ecco è uguale dovete pronunciarla una sola volta e poi attendere deve essere una cosa fatta con calma dovete pronunciarla sette volte però non che avete finito SELA e subito NO. Dovete farlo piano piano, ok? Quindi cosa farete? Lo pronuncerete una volta, as ascoltate, attendete tranquille e poi dopo, quando sentite che è il momento, può passare anche un minuto, due minuti, avete capito? Quando è il momento voi ripartite e lo ripronunciate, senza il canto, eh? il canto era solo un inizio, e lo ripronunciate tranquillamente Uh, una seconda volta, poi attendete il momento più giusto per voi e fate una terza volta, va bene? Si pronuncia in questa maniera. Ora, anche qui, cosa succede se a me mi piacerebbe molto rifare anche il canto a volte perché mi è piaciuto? Lo rifate, avete capito? Non vi preoccupate di personalizzare alcuni piccoli aspetti Se vi viene da fare anche il canto, per esempio alla quarta ripetizione Rifatelo, va bene? Perché vuol dire che la vostra energia, il vostro psichismo Ha bisogno di quello in quel momento, di riconnettersi Non vi preoccupate, seguite sempre voi stesse quando fate le cose Non, non importa assolutamente farle in maniera meccanica, va bene? Vi dico assolutamente ora le intenzioni di questa formula Di questa orazione precisa I primi due righi hanno l'intenzione, quando dice per la tua parola Dio ci siamo trovati, nel letto dell'amore acceso ci siamo incontrati, questo è il destino di esserci incontrati. Cioè, voi dovete capire che non vi siete incontrati per caso, ma vi siete incontrati per destino, era veramente volere di Dio che voi vi incontraste, vi sposaste, vi uniste, eccetera, eccetera, non è stato uno sbaglio, era una cosa di destino, e quindi questa cosa qui è una cosa importante, il destino di incontrarci tra noi due. Le altre due righe, benedette tutto l'universo infuso d'amore, due anime, due cuori, due corpi, riaccendono il calore. Questa è la forza dell'amore universale. Quindi in questi due righe vi spostate dall'amore tra voi due e shiftate nell'amore universale, no? perché è una benedizione che voi fate a tutto l'universo, non so se vi siete resi conto a tutto l'universo gli fate una benedizione all'interno di questa stessa orazione. Mm? E ascolta, quindi siete rivolti a Dio, ascolta questa mia voce piena di speranza, risveglia in noi nome, nome, il cognome non serve qui, nome e nome, l'intima rimembranza. Quindi mentre quelle di prima erano l'amore universale, qui c'è i due nomi. Siete voi due proprio, avete capito? Si passa dall'universale a voi due. È la stessa forza, però la connettete. Con questa orazione connettete l'amore che già muove l'universo con voi due specificamente. E eh, ecco perché si dice nome e cognome e poi si dice l'intima rimembranza. Rimembranza vuol dire ricordati dei tempi in cui eravamo felici, in cui eravamo veramente contenti insieme. Uh, ecco, la parte dopo, che sono circa quattro righe, è una parte particolare perché è un, non, è, non, non è parte dell'orazione di per sé perché è parte del Cantico dei Cantici, lo Shira shirim. e questo, mh, diciamo, l'intenzione che voi dovete avere in queste quattro righe è che voi vi state riferendo a Dio mm? Quindi ricordatevi, quando voi dite mi abbeveri di baci la tua bocca, perché il tuo amore mi inebria più del vino. Non fate l'errore di pensare al vostro sposo, ok? Se voi farete questo con l'intenzione giusta che questi quattro righi di miele è il profumo del tuo fiato, il tuo nome è come un unguento penetrato, qui c'è un fortissimo linguaggio sessuale, ma se voi non fate un attimo il tranello, non cadete nella trappola di pensare la situazione personale, ma qui vi pensate a Dio, all'amore tra voi e Dio, avete capito? Se vi torna bene, potete pensare all'amore tra voi e la divina presenza, va bene? È uguale, cioè se voi dite magari ma io sono maschio, mi immagino che Dio è un maschio, Dio non è un maschio, però se voi avete la divina presenza, ok? È uguale, è la stessa cosa. Eh, mi abbeveri di baci la tua bocca perché il tuo amore mi inebria più del vino qui ci deve essere un amore vero, fervente, tra te e Dio punto ecco com'è che si fa questa orazione affinché vibri veramente ed entri in risonanza tra i piani, tra i quattro piani della realtà e, e se voi fate questo, allora questo verso anche detto in italiano vi si attiva veramente, ok? Perché è come se uscite un secondo dalla vostra situazione personale, no? E allora la potete resettare, la potete modificare, la potete uh, cambiare se c'è bisogno di cambiarla, capito? E se ne esce in questa maniera, prima i due nomi e poi boom! Io amo te, Dio, così tanto, capito? Che il tuo amore mi inebria più del vino. Questa cosa qui va fatta con emozione. In questo rituale voi dovete avere molta emozione, mi raccomando, quello che dite deve essere molto consapevole e dovete davvero svegliare l'emozione dell'amore, punto. La candela. La candela serve per raccogliere quello che state dicendo, eccetera, eccetera, ma anche per dare potere all'olio stesso. Quindi la candela la lascerete consumare del tutto, non dovete spengere questa candela, la lasciate consumare del tutto, vi servirà un po' di tempo, potete lasciare la stanza. Non fate che qualcuno entri nella stanza a disturbare. È meglio se voi lasciate la stanza, chiudete la porta, questa candela anche rimane accesa, perché questa è la tutela del principio divino sull'opera. Quindi quando poi questa si sarà spenta da sola, allora prenderete uno spengi candela, Spengerete questa dopo aver fatto un vostro ringraziamento. Quindi direte per esempio, ti ringrazio Dio infinito, fonte di ogni amore, per aver permesso questo rituale. Grazie per le tue benedizioni su di noi, nome cognome, nome e cognome, e che il tuo amore, la tua passione, la tua sensualità ci accompagni sempre, in ogni nostro passo. Amen! È un ringraziamento. E poi spengete con lo spengi candela. Rituale di consacrazione vero, no, di inizio, è, com è completo, però adesso è una cosa molto importante, l'olio magico deve essere nutrito. Per nutrire l'olio magico avrete bisogno di un pentolino, l'acqua che si è scaldata su un semplice fornello, allora qui ho tolto tutto perché non c'è bisogno né della candela del principio divino, né dell'incenso, niente di niente... Il processo di nutrire un olio a livello, diciamo così, professionale, si fa ogni giorno. In questo caso non importa quando, va bene? Veramente a volte si rispettano anche degli orari precisi, ma non ci complichiamo la vita. Non importa quando lo fate, va bene? Dipenderà anche da quando avete tempo. Potete farlo di giorno, sconsiglio di farlo di sera, di notte fate soltanto il primo rituale per attivarlo, poi lo nutrite di giorno, in modo che prenda l'energia del sole, l'energia della luce del giorno, va bene? È una cosa bella, per nutrire un olio del genere va nutrito di giorno, ok? Di notte non lo nutrite delle energie giuste. Detto questo, quindi, vi ripeto, a livello, diciamo, professionale, questo si nutre ogni giorno. Giorno dopo giorno, fino a quando non è finito il ciclo. Però non vi fasciate troppo la testa, se saltiamo un giorno, oppure se non avete tempo ogni giorno di farlo, non c'è problemi, va bene? Fatelo quando potete, eh, anche tre volte a settimana, ok? Cinque volte a settimana, quando potete, ok? Voi gli date un nutrimento. Prenderete quindi dell'acqua, la scaldate al fornello, deve essere molto calda, non che bolle però che inizia a fumare va bene perché dovete fare una sorta di bagnomaria metterete dentro l'acqua un, un panno normalissimo che vi serve fondamentalmente per non far scoppiare il vetro okay? e mettiamo il nostro meraviglioso olio dentro proprio all'acqua ecco La, lo dobbiamo aprire perché deve ascoltare le nostre parole a questo punto Mentre lui starà lì, che il bagno Maria attiverà le sue energie e scalderà, dovete nutrirlo con le vostre parole, cioè pronunciando per tre volte l'intera orazione, senza canto magico, senza niente. Per la tua parola Dio ci siamo trovati, nel letto dell'amore acceso ci siamo incontrati e proseguirete fino a Sela per tre volte. Quando l'avete pronunciato potete già aver terminato, oppure gli date altri due o tre minuti, guardate voi come sentite in quel momento, dopodiché ci soffiate, lo chiudete e lo riponete di nuovo in una zona buia, lo lasciate al buio. Ci siamo riusciti carissimi amici, siamo riusciti a fare tutte, tutti i passaggi, perché avete visto è importante che vi spiego ogni, ogni passaggio e vedrete che questo olio diventerà veramente ma veramente potente. E quando è pronto, ve l'ho detto dopo tre settimane, cioè dopo 21 giorni, quindi voi inizierete appunto di lunedì notte, il primo lunedì, e dopo 21 giorni voi Uh, lo, come cosa dovete fare? Lo dovete filtrare, va bene? Lo filtrate e l'olio lo raccoglierete in una bottiglina dedicata e quello lì è un olio magico attivato, va bene? E, se seguite le mie istruzioni non vi serve saperlo, però ricordatevi l'olio magico deve essere fatto con una luna e basta quindi se iniziate ad esempio, che ne so, il 5 il quinto giorno di luna, poi ricordate che ci sono 21, quindi 21 più 5 fa già 26, ok? Ci rientriamo nei 28 giorni della luna, sì, ma nessun olio deve rimanervi in nutrimento, in lavorazione, eh, oltre la luna in cui è nato. Mi sono spiegato, perché sennò si dice che l'olio impazzisce, perché non riconosce quale delle due lune seguire. È proprio veramente come se... Um, ogni luna avesse la propria vita, la propria individualità, la propria energia, il proprio potere, va bene? Quindi state molto attenti che tutta questa preparazione che dura 21 giorni vi rientri dentro lo stesso ciclo lunare, dentro la stessa luna, va bene? Come si usa questo olio? Allora... Fondamentalmente è un olio d'amore, lo potete usare, per esempio, magnetizzando leggermente il letto, ad esempio, la testata del letto, no? C magnetizzate leggermente il letto, sotto il cuscino potete magnetizzare, eh, potete provare ad applicarlo sui polsi, su queste zone qua. Diciamo, l'olio di solito non si... Mh, allora, mai si ingerisce, quello mai e neanche spesso si mette addosso, ecco, però potete provare anche soltanto un po' così nei polsi, capito, a metterlo addosso, quello potete provare. L'olio si usa per magnetizzare, per magnetizzare un oggetto, quindi ad esempio naturalmente potete magnetizzare anche una candela, una candela che poi lascerete consumare e quella ignificherà tutte le energie dell'olio nella vostra casa, nella vostra stanza, nel vostro, nella vostra coppia, va bene? Quindi sì, potete tranquillamente ungere una candela, magari rossa, capito? La lasciate solo consumare senza dire niente di che. Potete ripetere l'orazione, cioè le avete gli strumenti, ma fondamentalmente questa candela è già mh, attiva, perché è questo che, che la attiva, avete capito? E, e potete trovare un po' voi anche gli utilizzi che, che volete dargli, potete ad esempio... Um, leggermente no qua sulla spalla del vostro compagno capito proprio leggermente e, um, questo però come già ho spiegato spero veramente che vi sia di aiuto perché riesce a rimuovere que quel flusso negativo che a volte si forma eh, quasi per usura nella no? coppia e veramente io vi auguro il meglio vi auguro di poter muovere le forze anche solo con questo olio benedetto veramente e vi auguro davvero di risvegliare la passione perché dovete capire che la vera passione no? non è la passione del godimento, del tipo godo e via la vera passione è la passione del vivere stesso, capito? vivere con passione vivere con intensità ci stanno abituando giorno dopo giorno a vivere come degli automi, a vivere in modo passivo, a vivere in modo automatico, a vivere in una maniera eh, che non ci coinvolge più. Io penso che questa sia la base vera dell'insoddisfazione, capite? E questo profumo è sufficiente un attimo annusarlo per capire l'intensità che può davvero portare non solo alla vostra coppia, ma anche davvero alla vostra vita.